Io stavo lavorando sulla Clio Williams cioè ho le mani ancora tutte tagliate Mi sono concentrato tutta la mattinata Mi sono organizzato la giornata Per fare quella cosa Studi di punto in bianco Prendi e mi porti Dove mi porti? Oh, devi stare calmo Che ore so? Te gonfia la vena Che ore È so? È 5. Stiamo andando a Frascati Prima di tutto ti porto a mangiare la freschetta Che non c'è video Se non abbiamo stomaco pieno Secondo, ti ho detto Bisogna vedere la RX7 di Andrea Prima che Empower ci metta pesantemente le mani Perché sta per partire un progettone Che su youtube non si è mai visto RX-8 RX-7, quella turbo, me. rotativa, vera. FD, vera, guida a sinistra ma, ma è una la... delle icone giapponesi più importanti che la portiamo sul canale oggi yes non è vero sì. dammi 5 Qui dietro abbiamo Stefano Gallo, esperto di fraschette oh. Sono un grande frequentatore addicted alle fraschette Addicted alla fraschetta Bentornati su officina del Pilota, ragazzi oggi vi racconteremo una storia fantastica Quella di Andrea Pompei e della sua Mazda RX-7 Ragazzi lui è Andrea Pompei, noi ci conosciamo ormai da 4-5 anni, sì, forse un po' di sì. più una domanda subito bruciapelo, perché RX7? Amore platonico quasi. <ride> In che senso? A otto anni ho deciso che sarebbe stata la mia auto. A otto anni? A 8 anni. Giocando alla Play, gran turismo con tutti quei miei guadagni. Ah, sul gran turismo? L'ho vista e niente, da quel momento sempre di più, sempre più fissa. Sempre più fissa <ride> Fino addirittura a tatuarla sull'avambraccio. Sul, allora, no? questa è stata una promessa, una promessa che poi ha mantenuto, mantenuto. Eh. prima delle aspettative fortunatamente quindi diciamo la sto godendo <ride> grande e sì diciamo che non c'è nient'altro per me I made it Una cosa che forse non tutti sanno è che tu sei diventato davvero famoso sulla nostra pagina di Empower perché mi scrivessi un messaggio un quando messaggio. ancora non avevi neanche la patente, giusto? Sì sì sì, erano... la stavo prendendo la patente. La stavi, stavi prendendo la patente e io vendevo una RX7, non questa, una RX 7 Type R dall'altro. l'altro. Sì. Eh, grigia bellissima del 2001, fine edizione proprio. Sì. E tu mi hai chiesto, mi ha mandato un messaggio: mi ho detto, ragazzi, io non, anticipo, non ho i soldi, non ho i soldi. Non, ho i soldi <ride> non ho i soldi, però posso venirvi a trovare perché io vorrei tanto vedere questa macchina uh, dal vivo. Non l'ho mai vista, l'ho vista solo sui videogiochi, soltanto su, sulle foto, pellicole. Video, foto, sì. eh. E io ti ho risposto e ho detto ma certo figurati vieni ti facciamo fare anche un giro no? un po' così scherzando pensavo manco venivi alla fine sinceramente e però ho postato questa fotografia su facebook sulla nostra pagina di Empower e like. foto ha, ha fatto 2000 like una cosa incredibile tutti commenti. i commenti sì. grandi perché questo ragazzo ha questo sogno che voi lo aiutate a farglielo vedere eh, e prossimo. quindi alla fine ci siamo, ci siamo incontrati ci siamo conosciuti sei venuto a trovarci durante il motor show a Roma, a Roma. in cui Avevamo uno stand espositivo e hai provato. Hai visto la, la RX7, quella grigia, da lì te, te è partita a broccate. Sì, sì. A quel motor show sono stato um, tre ore. Due nella RX7, una a vedere. Cioè... <ride> no, tu non hai neanche guardato le mappe. No, soltanto... Di passaggio c'era un F40 uh -huh. c'era di tutto, solo, solo, solo per la RX7. E valsa la pena di pagare il biglietto ingresso solo per vedere... fatto, me. Mi ci fece entrare. Io pensavo che tu non mi ci facevi entrare invece... come no. Io davo pure far guidare, però stavamo dentro. Non Era spenta, infatti, fuori. non ho sentito neanche il rombo, niente, però. Passano due anni all'incirca, noi rimaniamo in contatto perché comunque sia miei, ci siamo, siamo diventati amici su Facebook dopo questi incontri eccetera eccetera e, e, e mi chiami e mi dici guarda Luca che io ho... sono pronto. So pronto, ma sono pronto per fare che? Per, per, per sposarti? No no, sono pronto per, per comprare l'X7 e ti ho detto vabbè vieni giù in ufficio da noi e ne parliamo, dai vieni vieni cannone si è venuto, manco attaccato che già sta ovviamente sulla porta siamo in macchina, l'ho matura chiamato... e da qui ragazzi cioè mettetevi seduti perché iniziava la parte fantastica cominciamo le ricerche in Giappone ovviamente si, sì, mi una... spieghi tutto, come comunque funzionava l'asta, tutto quanto esatto, però... per una guida a destra perché quello era l'obiettivo insomma i soldi erano quelli, volevamo prendere una guida a destra e poi lampadina Pem. E poi mi si accende infatti la lampadina e ti dico ma sai che c'è, aspetta prima di mettere in moto tutto sto casino col Giappone Mi fai fare un paio di telefonate, C'è un amico mio che <ride> colleziona Ericssette 7 non credo wow. che le venda Grande Mauro Grande Mauretto Però sentiamolo, magari c'è un aggancio, c'è qualcosa Chiamo Mauro e Mauro mi dice guarda veramente una, uh, non ho più spazio perché mi sono trasferito e Non abito più all'Eur, abito fuori Roma, fuori felice, Roma. <ride> e una la devo proprio vendere, quindi pezzo ti avrei chiamato a giorni, quindi va bene, ok, allora dimmi dove abiti. E che veniamo a vederla questa macchina. E tu non mi hai detto niente. Eh, e dove abita Mauro? 10, 10 minuti da casa mia, 10 chilometri. <ride> cioè, lui c'aveva Tu mi hai chiamato e mi hai detto: Sto al casello di San Cesario. E io ho detto, che stai a fare al casello <ride> di San Cesario? E lui abita qui, qui. <ride> Ma io abito qui, eh, a 10 minuti da casa sua nel sotterraneo di questa villa c'erano due Mazda RX7, tra cui questa e quella di Mauro. no? E quindi, primo colpo di scena, eh, la macchina dei suoi sogni, trovata in meno di una settimana fa, so a 5 minuti, 10 minuti da casa. Madonna, questa era la storia, ma perché mi ha chiamato? Cioè... Perché? Perché questa è originale esteticamente eh. perfetta ma è originale quindi, quindi? quindi la dobbiamo trasformare e c'ho un ragazzo americano che seguo che è Binsky Binsky? Binsky. ma quello di Instagram? Eh sì, lo faccio vedere Binsky. ho capito chi è eh. e che vuoi fare? è come la sua uguale <ride> identica <ride> ma è pazzesca quella e, e quel... io ho 10.000 euro 10.000 euro? Questa sarà, è una demo car, ci saranno 30.000, ma magari 30.000 euro Luca, ma... allora, tu lo, ce la puoi fare Cioè, tu hai tutto per farlo Tu, Matteo, e Matteo di Officina del Pilota Io ho visto come lavorate Cioè, mm, non c'è storia La faremo uguale 10.000 euro Sul piatto Allora Matteo, la vedi questa? Mm -hmm. Questa è una delle rx più belle del globo È mm -hmm. di Binsky, su Instagram lui la vuole Beh. fare identica, paraurti, allargamenti anteriori, allargamenti posteriori, minigonne, cerchi in lega, spoiler, spoiler. cofano. Mm. C'è solo un problema, io ho tutto, anzi, qualcosa già l'abbiamo cominciato a ordinare per dire la verità. Mm. È che Andrea ci ha messo un limite. 10.000 euro. Ma che ci facciamo 10.000 euro? Ma se la fai? A comprare pezzi. Pezzi e restauro. Sì, certo. No, vicino del pilota ce la fa. Ah, Luca ce la fa questa, eh? Questa è una sfidona per noi, eh, per il canale pure. Ci proviamo fino in fondo. Cioè, quello è il tuo budget. Il mio budget. Va bene, dai. Ci sto. Dai, Ci Stai. Eh, dai. Dai. dai. Tutta però completa? Eh, che ti no, la, ah, la solo a destra? No. <ride> Va bene, la grande. Dai, proviamoci. Dai. Andata? Andata. Dico, sto ragazzo. Certo per essere così giovane c'ha già le idee molto chiare? Eh? Sì, sì, è uno che si è fatto, permetti di dire, si è fatto il culo per questa macchina perché è uno che si sveglia la mattina presto, lavora sui camion dorme il pomeriggio perché poi la notte attacca a lavorare tardissimo c'è una vita molto particolare però fa tutto per quest'auto amo la tua passione mi piace il progetto e soprattutto Luca ha cambiato sei ragazze per colpa mia ecco quindi quindi devo riscattarmi in qualche modo si può fare un brindisi con un il caffè? caffè. Oh. Sì, c'ho un cattino prendimi no. <ride> eh, un Prendi il caffè stavo per riuscire non vedo l'ora di iniziare sta macchina quando ce la lasci? però Andrea, una cosa, perché sì. noi siamo arrivati fino a qua eh per favore adesso tu sta macchina ci la devi far provare saresti i primi, saresti i primi è un onore eh. Per noi è un onore però, insomma, sgancia queste chiavi eh, Dai, su, so sgancia ste chiavi, dai Sai quanti me l'hanno chiesto? Eh, ma chi te fa un lavoro del genere a 10.000? Guarda, 10 sarai eh. in tasca oh, Non ci vuole dare non le chiavi Sempre in tasca Dacci le chiavi, chiavi Dacci le chiavi da ah, ah, dai. Yeah. Okay. Ciao Andrea Ciao eh, ciao quando hai messo la terza, mamma mia che cambio che ha, ti, ti chiama le marce, te le, boom, te le butta dentro mi ha attaccato al sedile quando hai messo la terza, boom. fantastico Anche poi dici che uno non ama le auto ah, giapponesi a me mi stanno venendo i brividi, ma poi leggera, leggera, Sì, ma la dinamica, la senti tua, cioè io la sto guidando da 5 minuti e già la senti tua, la sento mia Beh, ma lui veramente la voleva in modo spasmodico proprio cioè, Ma se l'è tatuata sul braccio oh, Infatti vorrei troppo essere nei suoi panni Perché ha realizzato un sogno acquistandolo Ha faticato, l'ha comprata, è sua Adesso la mette nelle nostre mani E sicuramente noi ci che prima finiamo la willy ah per forza ci serve lo spazio <ride> Drama, You use your words like they are knives mm -hmm. I don't need that type of drama And trying to be tough all the day time You try to make yourself feel better by taking me down Once I fell but now I'm strong I'm ready for the reason Knami's so cold, è bella anche originale, eh? però credo che questa sia l'ultima volta che la vedremo. Con queste linee. Se tutte le macchine dovessero rimanere originali, Empower non avrebbe modo di esistere. Quindi non vedo l'ora che arrivano gli ultimi pezzi e cominciamo a smontare tutto quello che Mamma Masda ha fatto per dare spazio a quello che Empower e Officina del Pilota sanno fare. quella Eccoli la Sono loro una sonia vedi? Dall'altra parte dello Ragazzi, schermo Che Vepia guarda un sì. corpo secco L'80% di voi non è okay. L'hai visto sulle analytics. Non è ancora iscritto al nostro canale Allora per favore Ma cosa vi costa spostare quel mouse e Schiacciare iscriviti Te lo dico io che cosa gli costa Ragazzi Voi non avete un account Google Okay. allora fai. quando avete un account youtube mettete il vostro nome inserite nome e cognome e il gioco è fatto e poi dopo entrate su officina del pilota metti iscriviti e poi clicca anche la campanellina in modo da poter avere tutti quanti gli avvisi ogni volta che esce un nuovo contenuto di officina del pilota quindi praticamente ogni settimana ce ne ho oh. oh. oh. I'm a soldier, stand in my ground, so if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars, baby I'm a tiger, 20 steps are in, baby I'm a vital, one bite to death, so if you're gonna fight me for my heart, are you gonna get these battle scars, baby I'm a fighter, never back and down.